Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, sono Corin, oggi vorrei condividere con voi le specifiche del mio nuovo portatile, perché ho visto che sono state veramente moltissime, ma veramente moltissimi a chiedermi eh, che nuovi componenti avessi preso, e questo mi fa veramente molto piacere, mi fa veramente molto piacere poter condividere con voi le specifiche del mio PC. Molte di voi sapete, non già cosa è successo, mi si era fusa la mia scheda video, la mia mt 6989, e questo mi ha portato alla decisione di non solo cambiare la scheda video, ma direttamente tutto il PC, così da stare al passo coi tempi e poter produrre video a una qualità migliore. Perché alla fine, cioè, uno youtuber del mio calibro deve sempre essere al passo coi tempi. Sì, che bene. Allora, sei pronto lì col blocco nodo e col taccuino pronto a scrivere? Allora, ragazzi, come processori abbiamo un... Eh! Volevi! Volevi! Guarda che fascia! Guarda che fascia! Non si la spesa, Pensavi già di stare lì col blocco nodo e col taccuino pronto a scrivere? Ma zonna cara! Ma fatti cazzi tua! Ma fatti cazzi tua Guarda voleva saperlo Voleva saperlo Perché il papà gli ha dato 3.000 euro da spendere E si dice così quasi, quasi che hai un PC Perché sono così tanti soldi che non so più che cazzo fare Perché siccome devo fare delle cose importantissimissimissimissimissime Tipo giocare a, a DBD allora devo andare lì con i miei amici nerd, con, con la barba al naso perché ci saranno 30 anni? Siccome devo eseguire queste operazioni di, di massima importanza, ovvero andare ad hackerare sul server multiplayer di San Andreas a scrivere i commenti... A scrivere i commenti... Ghi ghi ghi ghi, a perdere la mia fottuta esistenza. Volevo sapere da Corin quali fossero i componenti migliori per un computer nuovo. Perché sono una persona di tutto rispetto che userebbe meglio queste risorse. In Amazon. Cioè tu pensi che io... Non lui. Io... Ti... Ti... Vi metto a dirti i componenti del mio PC così puoi andare a fare queste cazzatine. Cioè, tu pensi che sei quel tipo di persone, eh? E' eh, certo che si! Sì. Ecco a voi le mie statistiche! Che poi hai un computer che ha costato 700 euro che... Madonna! Per quello che ci posso fare... Eh. Avanzano i soldi, cazzo! Posso giocare a giochi tipo... Fortnite. <ride> Ho gioco soltanto con i amici e mi, mi discolpa, va bene. Non, non è come sembra, posso spiegare. Rocket League, che già digerisco un pochetto meglio. Oppure altri giochi di qualità migliore tipo Red Eclipse o Combots che non porca Non li conosce nessuno e sono giochi bellissimi Però tutti vanno per a giocare a merda di Fortnite che banco funziona come gioco Previ tasti non vanno o Rocket League che non si capisce come cazzo si giochi Cioè ma come si fa? Ma come si fa? Ma, ma ti rendi conto di quello che fa la gente? Ma gioca a quei giochi brutti e inoltre ci posso evitare anche con Premiere poi ovviamente a posto di questo PC che è il mio, vi consiglio quest'altro che è un MSI che è uguale, però in, al contrario di questo PC che ho che io adesso, puoi cambiare i componenti e questo può veramente tornare utile in diverse occasioni e sì, si possono anche migliorare i pezzi diciamo che è un PC più semplice da migliorare rispetto a un portatile normale che è un, un, un cap intorno al collo cazzo, quelli sono i componenti che li devi tenere anche io purtroppo soffro di questa cosa, però non era disponibile quando l'ho comprato e quindi mi sono arrangiato. Oddio, arrangiato tra virgolette, perché come PC funziona benissimo. Ma il punto di questo video è soltanto emulare Zeb? Cioè, io vi ho consigliato le specifiche del mio PC soltanto per emulare Zeb? Sì! Se non fosse che non è vero, perché c'è un altro motivo in realtà. Come posso dirlo? YouTube, ma in generale anche Twitch e questi siti qui... Sono una merda! I amici che ci sono sono quelle persone che sono già famose di loro. Ma non c'è mai una possibilità di diventare famoso. Anche un sito come Odyssey, dove ci pubblico alcune volte i video, e dove ho, link, ho anche eh, collegato il mio account YouTube, il mio canale YouTube. Non, non lo usa quasi nessuno, perché è quasi sconosciuto, soprattutto in Italia, figuriamoci. Quindi, dove va uno che vuole fare gameplay tipo me? Se sì, va a fare in culo! L là è l'unico posto dove puoi fare i gameplay. Gameplay a tutti gli effetti, non cazzate. Gente che gioca al videogioco e non sa nemmeno cosa sta ascoltando. Cioè, io ho visto tipo la gente che giocava a Metal Gear Rising. È arrivata al boss finale e non aveva ancora capito niente di niente. Il punto è che io... Mi sto rompendo le coglioni sempre di più di Twitch, YouTube eccetera Già Twitch non è che mi fa impazzire Ma pure YouTube che era proprio devoto Devoto È una religione per me Ricorda che ci passavo l'infanzia su, su Twitch Eh ricorda che ci passavo l'infanzia su YouTube Però eh, sta diventando una merda Anche per le corporate le, le imprese che vanno là Quindi io perché vi sto consigliando stu PC e non magari la PlayStation 5? Perché uno i pc è sempre meglio della console. Eh ma puoi giocare a giochi quella cosa è la migliore. Tanto quei AAA sono una merda. I veri giochi belli sono indie. Cioè segnano proprio gli indie. Indie sono i giochi veramente belli, ci sono quei giochi belli um, AAA fatti da aziende. Però non è che sei tutto sto cranché, invece i giochi indie sono veramente fantastici. Il mercato, quando tocco una cosa, diventa una merda. E quindi bisogna cercare di fare in modo che il mercato non tocchi la roba perché poi diventa roba di merda abbiamo esempi tipo i giochi, i videogiochi stanno diventando veramente una cazzata per questo è quello degli indie perché i triplas sono una delusione continua abbiamo i video su youtube che adesso sono veramente... cioè se tu hai 15 anni ad esempio, io adesso ho 18, però invece di un ragazzino di 15 anni anche fino a 18 perché no, che vuole andare a vedere un contenuto per sé su youtube non lo trova quasi per niente non ce ne sono, non ce ne sono, è per questo che la gente va su Twitch Ma su Twitch i contenuti stanno diventando di merda Sono terribili Vedi tipo social boom che fa rompere i coglioni Ma che cazzo fai? Eh ma devi su Twitch Twitch è una merda! Non mi piacciono le live! Va bene! Non mi piace vedere le live Non, non sono belle, non sono divertenti Non sono divertenti perché la gente non sa intrattenere Passa 20 minuti così Ah si sì, abbiamo ucciso il tizio È una rottura di coglioni e Non voglio nemmeno toccare TikTok, per, per l'amor di te, fate scomparire quella cosa, quella merda. La merda! Quindi io ti sto consigliando questo PC, ho fatto un uccello con il microfono e ci scommetto dopo questo, proprio perché io voglio che tu cominci a fare video. Chi se ne frega se ti senti un po' imbarazzato? Guarda che cazzo sto a fare io! Poi mi metto a fare... Sei ossessionato da dall'idea del crino, magari questa cosa è cringe, Va fanculo, va fanculo a te Prendi la, il microfono, anche uno di merda, tanto per E registra, ma fai divertire, parla con l'audience come se fosse un amico. E se ti senti offeso perché che ne so ho criticato TikTok o Fortnite Mi raccomando pollice in giù perché sennò non va bene, cioè non va bene E noi ci vediamo te nel prossimo video Ciao Corin, ma te a che server di, di Red Eclipse giochi? Eh no, perché io non li trovo mai. Ma, ma per vincere contro di te a Paladins ho bisogno di una scheda video da 1 giga? Eh? Oppure me ne serve uno da, da 7000 giga? No, perché io non so, cazzo. Oh, schiavo Corin, ma a me vai fare un preventivo da 7 milioni di euro e tu te ne vai a fare in culo così faccio il pc? Ma no, Grazie molto.